La mia prima domanda è che cos'è Surgey e come è nata l'idea? Allora, Surgey è un'applicazione web per la content curation eh, che ha lo scopo appunto di sfruttare la content curation per fare personal e company branding. L'idea essenzialmente, mh, diciamo che è, è un'evoluzione eh, di qualcos'altro che è nato due anni fa che appunto era ebri e che permetteva di collezionare contenuti dal web e l'esigenza era derivata da un'esigenza personale in quanto da studente aveva appunto questa necessità all'università e da lì poi in realtà è evoluto e quindi è diventato quello che è adesso quindi diamo l'opportunità agli utenti di poter eh, filtrare e organizzare i contenuti migliori circa un determinato argomento eh, dando l'opportunità soprattutto di poter aggiungere del valore ovvero contestualizzare questi contenuti quindi aggiungendo dei commenti, delle note, ehm, diciamo dei pensieri da parte dell'utente stesso e dandogli così appunto l'opportunità di poter in qualche modo eh, fermarsi nel tempo come un punto di riferimento circa quell'argomento di cui appunto sta trattando Perfetto, quindi qual è la tecnologia che ci sta dietro? Allora, abbiamo una parte, eh, sicuramente eh, una tecnologia importante che abbiamo sviluppato in questi anni appunto quella che permette tramite la barra di poter selezionare i contenuti con una granularità eh, davvero importante, ovvero, a differenza di tutti gli altri sistemi, i nostri competitor. Um, noi non, non facciamo un semplice bookmarking della pagina che interessa l'utente ma diamo l'opportunità all'utente di poter selezionare il singolo contenuto quindi che può essere un singolo paragrafo di testo una singola immagine o un video quindi in realtà è l'utente che può scomporre la pagina e riorganizzando una nuova pagina eh, e mixando i contenuti provenienti da vari sorgenti perfetto, quindi ciò mi porta alla domanda che avrei voluto farti e alla quale in parte hai risposto, cioè quali sono le feature che vi differenziano, per esempio, da altri, da altri servizi che fanno sempre content curation? Allora, in questo momento parlo, diciamo, solo del, eh, del, del servizio che attualmente tu, a cui tutti possono accedere. Quindi per adesso mi limito a questo. Due eh, sicuramente importanti differenziazioni. Uno, appunto, è la capacità di poter prelevare il singolo contenuto e non l'intera pagina e la seconda è sicuramente una capacità collaborativa eh, in tempo reale che tutti gli altri, gli altri sistemi non hanno, e questo sicuramente ci posiziona in un segmento di mercato che è leggermente diverso rispetto agli attuali nostri competitor. Quindi quali sono i vostri utenti tipo, se possiamo chiamarli così? Allora, mh, abbiamo, avremo e eh, abbiamo tre utenti tipo diversi, il primo che sarà ah, quindi un, un annuncio in anteprima, Uh -huh. eh, se ci avrà un piano a pagamento nei prossimi mesi: anzi due piani a pagamento quindi eh, sarà basato su un modello premium eh, il primo mh, il, eh, che sarà appunto gratuito per per tutti per tutte quelle persone che lo utilizzeranno o per fare content curation a livello personale oppure per diciamo come, come hobby ma nulla di più quindi sarà gratuito per queste persone eh, per le persone che invece lo vorranno utilizzare per fare personal branding eh, ci, ci sarà un piano che sarà davvero economico per le persone che invece vorranno fare anche personal branding ma, o, o anche company branding però in maniera più strutturata, più professionale e soprattutto diciamo in gruppo quindi orientato a piccoli gruppi di lavoro ci sarà un ulteriore piano ovviamente con un prezzo che sarà superiore rispetto a, alle fasce precedenti chiarissimo e, per quanto riguarda le tempistiche riguardo a questi cambiamenti e implementazioni allora, noi in realtà già di mese in mese, per non dire di settimana in settimana, stiamo aggiungendo diverse funzionalità e nei prossimi giorni appunto scriveremo sul blog quelle più importanti, ne posso annunciare una che è davvero molto molto simpatica che riguarda la content curation su Twitter, quindi daremo l'opportunità okay. di poter filtrare i singoli tweet e poterli organizzare a piacimento. E in realtà questa funzionalità è stata messa online se non sbaglio 48 ore fa però ancora non è stata pubblicizzata però è online per chi la volesse provare e quindi stiamo rilasciando queste funzionalità pian piano, le stiamo testando e diciamo che nel giro di due mesi, tre mesi al massimo avremo una piattaforma abbastanza completa e competitiva anche a livello internazionale e svilupperemo poi anche le applicazioni per quanto riguarda le piattaforme mobile e quindi insomma sarà accessibile anche dai device mobili um, posso chiederti qualche numero di esercizi? guarda ehm, da quando abbiamo lanciato Uh, tramite appunto quel contest che abbiamo organizzato in Italia ad oggi abbiamo avuto una crescita rapida e abbiamo superato i 20.000 autentiche eh, famosi registrati in, in pochi mesi e um, stiamo crescendo um, cresceremo ancora di più nel momento in cui inizieremo a fare davvero promozione perché per adesso non abbiamo speso un euro in promozione in marketing nulla, è stato solo passaparola e tra l'altro la funzionalità collaborativa eh, ci permette appunto di sfruttare una viralità intrinseca del prodotto in quanto spesso gli utenti invitano loro eh, amici o, o appunto dei colleghi e quindi ovviamente per noi risulta un sistema abbastanza virale e puntiamo entro fine anno a raggiungere cifre importanti insomma. Um, come startup avete quindi già ricevuto dei finanziamenti oppure no? Sì, eh, ne abbiamo ricevuti ben due ehm, e stiamo lavorando su qualcos'altro in questo momento. Perfetto. E quindi future implementazioni, cambiamenti anche delle funzionalità di SRC? Uh, allora, mh, quello che posso dire è che sicuramente uh, punteremo a dare l'opportunità agli utenti di poter fare content curation uh, diciamo in vari ambiti, quindi non solo web o comunque non solo pagine mh, classiche, ma anche sistemi social, quindi Facebook e Twitter, uh, ma anche altri. Eh, daremo l'opportunità di poter eh, non solo creare contenuti all'utente ma anche di uploadare contenuti e quindi di fare questo mix con i contenuti già presenti online eh, renderemo la collaborazione sicuramente eh, più facile ehm, e più potente metteremo un motore di suggerimenti di contenuti eh, che ti permetteranno appunto di poter eh, magari anche senza essere costretti a navigare sul web di avere stesso all'interno di esercizi una serie di contenuti e di link che ti verranno suggeriti che, che saranno inerenti al topic di cui tu ti stai occupando e poi punteremo molto a, far, diciamo, a promuovere eh, gli utenti che lo meritano poiché puntiamo appunto a personal e company branding eh, stiamo mettendo su un sistema virale mh, che in qualche modo eh, prima va ad, ad analizzare il, il comportamento dell'utente quindi valuta eh, se quello è un utente che effettivamente mh, diciamo, merita di essere promosso oppure no quindi ci sarà un sistema di rating per gli utenti e successivamente, se merita, eh, partirà questo sistema che eh, farà sì che gli utenti possano in poco tempo acquisire vari subscriber, e quindi diciamo, cercheremo di eh, aiutare l'utente ad affermarsi appunto come influencer eh, circa il topic di cui si sta occupando. Quindi con quale criterio funziona? È una questione automatizzata oppure il rating viene dato da altri utenti? Eh, un mix, ci sarà sicuramente c'è cioè un algoritmo che stiamo sviluppando che eh, eh, va a valutare mh, diciamo eh, innanzitutto mh, se i contenuti sono davvero inerenti mh, e quanto sono inerenti al topic di cui si sta trattando, eh, se si tratta solo di un semplice copia e incolla dei contenuti oppure se l'utente tende a, eh, diciamo, a commentare, a, quindi ad aggiungere del valore a quello che lui sta, sta creando. E poi ovviamente valuteremo anche la risposta degli utenti, dei lettori, eh, che sarà basata quindi non solo sui commenti ma su, e sull'interazione che avrà con, con il, il, il curatore, ma anche sul numero di condivisioni e su quanto si riesce a diffondere o l'intero topico o i singoli elementi del topico, insomma sarà un, un algoritmo abbastanza complesso. Quindi quali sono le vostre prospettive per i prossimi 12 mesi diciamo? Allora, eh, sicuramente di eh, terminare il, il prodotto, di completarlo mh, sia la parte web che la parte mobile e successivamente di poter scalare eh, in maniera massiccia a livello internazionale e mh, di mettere mh, appunto online i piani a, a pagamento sicuramente diciamo mh, prima, prima dell'estate o comunque prima che l'anno finisca, su questo non c'è dubbio. Um, Un'altra curiosità um, uh -huh. più contenutistica diciamo, um, che valore c'è a tuo avviso uh, nell'utilizzo di uno strumento del genere per un'azienda, soprattutto adesso che si parla moltissimo di content curation? Allora, ehm, quello che io ho notato anche personalmente, quindi con l'uso quotidiano della piattaforma da parte mia, è che eh, se tu davvero eh, riesci ogni giorno ad informare le persone che ti seguono offrendo loro contenuti adatti, ma soprattutto mh, diciamo, eh, contestualizzando quell'informazione, quindi aggiungendo il tuo punto di vista e, e magari diciamo aggiungendo anche altri punti di vista e fare un discorso coerente quello che succede è che tu acquisisci dall'altro lato la fiducia dell'utente barra cliente è una nuova forma di marketing eh, non è più per la serie ho il prodotto più bello, compralo in realtà io ti attiro in maniera eh, più furba eh, acquisendo appunto la tua fiducia ti parlo ogni giorno eh, delle cose che a te interessano eh, quindi non solo introducendo il mio punto di vista Ma magari spesso anche quello di altri competitor Però mostrando allo stesso tempo che tu sei superiore E quello che succede è che di messaggio in messaggio Ogni volta io poi comunque riesco e ti propongo Quelli che sono i miei servizi, i miei prodotti e eh, nel tempo sicuramente dopo che l'utente ha avuto modo di poter testare di poter mh, diciamo uh, rendersi conto che può dar fiducia a questa persona a, o, mh, o piuttosto ad un'azienda è stato dimostrato in America che appunto la content curation è un efficace strumento di, di marketing difatti appunto eh, viene proprio chiamato content marketing questo, in questa tecnica um, say... Per raccontarmi qualche caso particolare di utilizzo? Guarda, ehm, in America in realtà eh, ci sono anche grosse testate giornalistiche che eh, quello che stanno facendo è appunto questo, eh, per poter eh, in qualche modo ehm, rubare eh, i lettori ad altri giornali competitor, quello che fanno hanno creato un, un giornale parallelo, spesso gestito eh, dagli utenti che appunto curano i contenuti migliori, e questo che cosa fa? Dà all'utente appunto il potere di poter decidere lui, quindi c'è un engagement superiore, dà l'opportunità al, diciamo, al giornale in questo caso eh, di poter capire cosa interessa davvero agli utenti e quindi di conseguenza promuovere eh, magari dei pacchetti eh, a pagamento che sono fatti su misura per l'utente, questo eh, diciamo è un esempio che se non sbaglio è il New York Times che lo sta facendo, una piattaforma che ha tutt'altro nome però è stata in, diciamo, introdotta da loro, eh, così come ci sono invece anche altre eh, società, eh, grossi brand, tra l'altro anche Coca Cola lo sta facendo ultimamente, eh, sta appunto mh, creando delle aree in cui i loro curator interni quello che fanno è raccogliere tutte le varie campagne di marketing o le idee e insieme agli utenti capire quali possono essere quelle più efficaci quindi fanno curation da questo punto di vista quindi diciamo che le applicazioni sono, sono varie e, um, Casi particolari di uso per, um, per quanto riguarda Sercisi in particolare? Guarda, in questo momento, allora, per quanto riguarda i brand eh, quello che posso dire è che li stiamo testando in privato con anche grossi nomi ma per adesso non, non posso andare oltre okay. e mentre per quanto riguarda diciamo, singoli eh, basta andare sulla nostra vetrina e troverete sia dei curatori italiani che eh, americani che utilizzano quotidianamente la piattaforma e che hanno raggiunto anche oltre 50.000 visite in, in tre mesi o poco più Benissimo, Stefano io ti ringrazio davvero tantissimo di essere Grazie stato qui con noi oggi Grazie a voi, è stato un piacere